Ai capelli. <ride> Fermi tutti. Sto bendando Matilde perché ho preparato una sorpresa bellissima per lei per festeggiare questo San Valentino. Ho preso una stanza da Emotional Grand Hotel. Ho provato ad abbellirla nel miglior modo possibile. Lei di questo ovviamente non sa assolutamente nulla. Speriamo vada tutto per il meglio e che la sorpresa venga bene. Mamma, ma dov'è che mi porti? Non te lo posso dire. Perché non puoi dirmelo? Dai, ho. È una sorpresa, amore. Dai, dai, muoviti. Accendi. Dobbiamo andare. Andiamo. Dai, su. <ride> Oh, cavolo, qua ci sono delle belle scale da fare. <ride> eh, dammi una mano. Veloce che fa un suono che non mi piace. Allora, sali il primo gradino. Quante sono? Tante, amore. <ride> Cosa ecco, <spendo> pure la luce No, <ride> vai, Sali le scale. No, ma. No, aspetta, per... vorrei. Hai finito? No, no. Quasi, quasi. Oh, ma dimmi quanto devo salire. Vai, vai, che sali, Ok. <ride> Perché c'è la musica? Non lo so Inidretta Perché stiamo andando al buio? Non stiamo andando al buio Dove mi stai portando? Aiuto Svendati. Oddio amore che cosa c'è No amore no Faccio pure la yakuza. Ma si niente Oddio che cosa c'è oh, no! Sto pianto. Sembra un giorno E amore, nessuno l'ha mai fatto per me Che cosa però Ole Che sei lui Buon San Valentino amore <ride> Stop, amore. Mi impegno. Ma sparco tutto, ti immagino? No. Mi dispiace a me a rovinare questo cuore. Non eh, lo so, è colpa tua nel caso. Oh! Eh! Devi inclinarlo. No, scusa, scusa. Te sei esperta, io non sì, bevo sì. mai. Ma dai, non sono ubriaca io. Chiedete che sono ubriaca. Grazie amore. Ho la faccia e il braccio squadrato. Sembra un alieno, amore. Sei Ole, attenzione, che servizio in camera. Che servizio. Scusi, cameriere? <ride> non lo so. Prego, cameriere, scusi, su veloce, non ho tempo da perdere. Servizio in camera, signorina. Grazie. Qui ci sono i dolci. Poi mm. abbiamo il secondo. Buon appetito, amore. Grazie. Ma ah, che comodità, oh, eh. Che comodità. Cosa? Aspetta anche a casa tua servizi mi vuole schiavizzare la mia ragazza, vuole schiavizzare. Qua che crocs, eh? Com'è l'acqua? È calda. È calda? Se no io non entro. È valente. Ok. Oh, è Ciao amore. Dai amore che ce la fai, eh. Eccolo. Vedi in te. Eccolo. Alla bella vita. <ride> Non hai il tocco? Ha capito? Eh sì, perché io per la prima volta sto per. Cioè, sto sudando. È una sauna, non è un micromassaggio. Ora spiegami: Cioè, perché ti trucchi? Se siamo in stanza, io la si figa. <ride> ah, don chi la capisce? Di certo, non io.